Buonas tardes, aquí estamos con una nuova parola ormai, donoso do diccionario. Questa occasione combeza con la lettera I, de ira. Come quando sì. arriva la cadmia galega, è un enfado violento accompagnato da una forte reazione agresiva. Algo come así! No o che lo referimos, è una emoción desagradabile che ha a ver con enfado e agresividad. Perché passa questo? Perché con nostro cerebro, per instinto, ataca per varie ragioni Entre ellas ataca a que nos impide conseguir o que queremos o desechamos o tambien, por doro humedo, di po' che è una nozione básica. che vuol dire questo? che que la sentimos tutte le persone independientemente della cultura in cui viviamo perché dicevamo prima che era desagradabile? molto facile, perché ci fa sentire incommodati Desagradable non quiere decir negativa, tutte le emozioni sono positive, solo hay che sapere gestionarla. Quando sentimos ira, normalmente actuamos de una manera impulsiva. ¿Qué quiere decir? Che berramos, insultamos, pegamos, e tutto questo tipo di reazioni che temos, che non nos enfadamos. ¿Y nunca vos pasó che después di de un ataque di ira vos sentires tristes o avergonzadas? E sapete perché quando nos enfadamos con a alguien, perdemos la capacità di empatizzare con esa persona. Perché? Perché non ne stiamo a pensar nela, simplemente explotiamo. A entrambe che creiamo che nos vamos a sentir meglio, dopo di de explotare, in realtà staremo meglio durante un periodo muy pequeño di de tempo. Después sentiremo mal, per lo che nos dicen come si può gestionar bene a ira? Invece pues di berrar, possiamo ir a un paseo o contar hasta a starred, respirar, salire a fare deporte, scontar música. Con questo non vuol dire che non os permettere sentir sentire a ira o enfadarnos. Stare stato sentir sentire a ira, non esconderlo, per poter gestionarlo meglio. Perché ci sono varie maniere di gestionarlo. Una, come già abbiamo spiegato antes, è agresività. Otra è asertività. A che nos referiamo? A che possiamo sentir ira, però debbemos comunicar perché siamo arrollati. Sì, perdere i modali, claro. Non pegando o chillando, come già nos spiegato. Diciamo. Primero respiramos e después expresamos e hasta aquí la explicación sobre a ira, che marcha que tiene que marchar.